Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come diminuire i ping su fortnite ovviamente ora sto con la connessione wifi potete anche provare a fare un test per vedere quanti ping fate proprio in generale non solo su fortnite quindi in descrizione vi ho lasciato questo comando da inserire su sul prompt dei comandi per vedere quanti ping fate chiudiamo un attimo cmd io adesso riapro cmd il prompt dei comandi e faccio esegui come amministratore lo apro prendo quel comando che ho lasciato in descrizione faccio copia e incolla facendo ctrl v eccolo qua e faccio invio e così facendo mi dirà quanti ping faccio ok, eccoli qua minimo 19, massimo 22 millisecondi perché sto con una connessione wifi se adesso vado su impostazioni rete e internet impostazioni di rete avanzate più opzioni per la scheda di rete disabilito la mia wifi e abilito così il cavo ethernet che è il cavo LAN attaccato uh, alla scheda madre al modem di casa mia, abilito. Come puoi vedere, i ping sono diminuiti di qualche 2-3 ping: minimo 17, massimo 18 e medio 17. Ti faccio vedere questo per farti capire che è meglio il cavo LAN che la connessione wifi. Quindi giochi meglio a Fortnite con un cavo. Ethernet Quindi chiudiamo qua e adesso provo a fare questo metodo su come diminuire i ping su fortnite provo a fare così impostazione rete internet, impostazione di rete avanzate più opzioni per la scheda di rete andiamo su Ethernet, proprietà scendiamo fino a giù c'è questo protocollo internet versione 6, voi dovete disabilitarlo se è disabilitato allora è un bene Quindi, mi raccomando non disabilitate il protocollo internet versione 4 se no la connessione non va disabilitate così questo protocollo e facciamo ok e riavviate il vostro sistema io ora vado a fare di nuovo, di nuovo questo test Per non parlare anche delle applicazioni che ho, uh, che ho avviato, tipo anche Epic Games che sta scaricando un gioco. Ok, questi sono i ping, cioè il sito dice 46, io in generale ne faccio 18 e adesso non ci resta che vedere su Fortnite quanti ne faccio. Ed eccoci qua su Fortnite, non ci resta che andare su impostazioni su questo pannello, se lo trovo, sta da questa parte, questo pannello delle interfacce. Scendiamo fino a, giù, fino a trovare queste statistiche di debug effettive Faccio applico E come puoi vedere in alto a sinistra troverai i ping Il download e l'upload del gioco E faccio intorno ai 45 ping con il cavo LAN Ok, io adesso provo, come puoi vedere i ping sono aumentati perché sto navigando un po' in giro Io proverei un attimo a chiudere tutti i programmi Discord, Chrome, tutto quello che avete aperto E come puoi vedere i ping stanno diminuendo, non si può neanche fare un test qua 39 ping anche nella sparatore Ok Ok Questi sono bot, sicuramente, ma sono bolt Ormai Fortnite ti mette i bot nelle partite Ottimo, questo mi guardava, ping <ride> 3539. E ragazzi, il mio video finisce qua. Spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida. Lasciate like, iscrivetevi. Noi, e ragazzi, ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!